Non è una sconfitta mia, non è una sconfitta mia per la miriade di messaggi che mi sono arrivati, C ho 180-190 messaggi simili, molti sono amici, parenti, che mi hanno fatto i complimenti, quindi io non mi dimetto da segretario nazionale, questo qua è un motivo per andare con più impegno avanti. La differenza tra CMI e il terzo polo. Terzo polo, io veramente faccio fatica a capire che mi si ponga questa domanda. Terzo polo, l'abbiamo stabilito ancora prima che nascesse, che sarebbe stato il contenitore politico che avrebbe fatto eventualmente in sede di tornate elettorali delle alleanze. Quindi terzo polo, ma perché questo? Perché se facciamo delle alleanze con altri, diciamo noi siamo la CMI in seno al Terzo Polo, vuoi concorrere con noi? Perfetto, e quindi abbiamo il contenitore per fare eventualmente un gruppo ben identificato o politico. Cosa è mancato? Non è mancato l'aspetto meridionalista di tutto questo, Luigi, io nel, sta pubblicata, io nella prima... Di intervista a Rai 3, quindi non a casa mia, L ho parlato di macro regione, ho parlato di meridione di sud, subito dopo sono arrivati 100.000 telefonate in modo particolare da qualcuno ben noto, dice "Ma noi non siamo meridionalisti, tu parlo solo meridionalisti, quindi ho dovuto amalgamare e controllare i miei interventi ed era giusto che fosse così, perché io ero il candidato presidente di una coalizione. Che non era di ispirazione meridionalista, benché all'interno aveva un'anima meridionalista fortissima, che io ho l'orgoglio e il privilegio di rappresentare e che continuerò a rappresentare. Qual è? Io mi ero segnato due cose, una l'ha detta Paolo, che ha detto una cosa molto bella, dobbiamo andare avanti e compresi gli errori, ed è giusto Paolo, noi andremo avanti e compresi gli errori e avere accettato Libertas, che io non farei neanche questa suddivisione, non è la democrazia, la Libertas ha una storia che conosco benissimo, nella Libertas ci sono stati degli uomini del sud degni del massimo rispetto e che hanno accettato, quando ci incontrammo la prima volta, il concetto di macro-regioni, un concetto nato e partorito da questa mente, ma soprattutto dalla CNI è diventato una materia primaria del programma politico della CMI per cui la macro regione sappiamo quasi tutti chi non la conosce perché non l'ha vissuta a cosa serve e dove ci potrebbe portare dice Rosi che voglio bene noi dobbiamo guardare avanti Andrea questa è la risposta noi guarderemo avanti perché continueremo questa, questa batosta elettorale perché è una batosta che abbiamo tutti al di là dei complimenti, delle belle parole, degli sforzi, sforzi fatti sotto tutti i punti di vista, oltre che, non voglio parlare più, ve li legano, ma proprio fisici, emotivi, emozionali, riuscimmo, non riuscimmo, all'ultimo minuto mancavano 16 firme. siamo dovuti correre al comune e fare aprire all'ultimo minuto, di nuovo l'ufficio che stava chiudendo a Luna e la corte di appello disse ci manca un foglio, che il foglio era 16 film di autenticare, mancava un'ora per non poter essere più accettato. Quindi il cuore, l'ansia, le cose, io penso che dopo insomma, tutti noi staremo un po' peggio quando assorbiremo realmente lo schianto. Allora, noi abbiamo fatto tutto questo, che credetemi, eh, non è il vittimismo perché sono io sono combattente. però è fatica, è stata una fatica emotiva impareggiabile perché avevamo la responsabilità che se non avessimo fatto quegli atti e quegli adempimenti sembrava corso, sarebbe saltato tutto. Quindi solo chi era in trincea, in prima linea, in quel momento, aveva questa grandissima responsabilità, questo onere enorme. E io devo ancora una volta chiamare in causa lui, che venuto i ripeto in una giornata da d'Avellino per portare delle carte. Quindi sono tutte cose, sono passaggi che è inutile stare a riraccontare. CME continuerà per la sua strada. CME è un partito politico a tutti gli effetti, è un partito che ha un programma molto preciso. Noi siamo un partito politico che ha un programma chiaro, preciso, chiaro, preciso, che deve perseguire e deve realizzare. Siamo alle prime armi perché non politicamente, come partito, perché mentre nasceva CMI meno di un anno fa, sono arrivati in regionale e per contenere tutti in un contenitore, perché chi è che tra CMI sei un altro partito, ci siamo inventati il terzo volo, ma Sergio Anglisano il terzo volo lo dice in una trasmissione ben nota due anni fa, quindi nessuno può accampare paternità, il terzo volo è nostro, è un contenitore che quando vogliamo lo utilizziamo, quando non ci serve lo teniamo accantonato. Punto. Quindi su Salerno io mi muovo come CMI. Là. Tu sei responsabile territoriale di CMI. Per eh, l'iniziativa che io faccio come CMI. E' certo che le fai come CMI, perché il partito primario che abita in una casa più grande, che si chiama attualmente il terzo po', svuotata dai componenti, perché finita questa esperienza elettorale adesso io spero, Vittorio già è già il nostro responsabile di Avellino, quindi politicamente sarà lui a dare incariche sul territorio di Avellino, perché Vittorio è il rappresentante di, di tutta l'Irpinia, quindi io dico Avellino come riferimento, di Avellino è provincia. Erminio che ha, ha fatto in silenzio questa cosa se e quando vorrà, avrà un incarico di responsabilità che già c'è anche Antonella Ianuario che fa soltanto cura l'aspetto chilometro zero, l'aspetto imprenditoriale. L'aspetto politico c'è una, una casella vuota. Quindi noi stiamo facendo crescere un partito che è nato sei, sei anni fa più o meno, come, no, scusami, due anni fa come. Le anni fa come, Idea. Con, come confederazione, no. trasformata l'anno scorso in partito no. e si è trovata a concorrere con le elezioni, ma non capisco a dall'applauso, ci hanno fatto un mazzan, al stesso castano. La 10 riesce a la confederazione, la confederazione partì. partito, partite fa le elezioni regionali, Arri, Arriva sest'ultimo su sette, però si ha fatto un mazzano. Scusatemi, signore. Si è fatto un tanto questo partito e questo partito è vivo, grazie a tutte le componenti che facendo vuol dire, rispettando la casa che ci sta ospitando, e Federazione ma vedi bar, perché se questi quattro componenti se ne vanno, che rimane, non c'è blu, <screen> chi lo fa? Quindi, poiché è un'idea nostra, non mia, nostra, di tutti quanti noi, la Confederazione, io sono stato delegato. In congresso, eh no, però Egitto forse fare un presidente? In congresso. Quindi sono legalmente il rappresentante legale e politico della CMI e io vi dico già da adesso che stiamo lavorando per le prossime amministrative, mentre facevamo le elezioni, se già eh, Tu con me, stavamo già identificando i presidenti delle varie municipalità, ne abbiamo già individuati tre su Napoli. Che non è un gioco, perché puoi dire le cose, eh, però tu le fai Vieni qua, fallo tu, invece di mettere la scrittura e Vieni qua, fammi vedere. Io mi seguo, mi riposo e vedo tu come ti fai un culo così. i risultati mi porto. Noi abbiamo portato un risultato, abbiamo creato un gruppo umano straordinario che ha avuto non il messaggio del ragazzo, ha avuto centinaia di complimenti. Da vertici politici hanno detto noi stiamo ammirando il coraggio che hai avuto ad andare avanti da solo, nonostante mi fossero arrivate una serie di sollecitazioni a fare cose diverse e io avevo un impegno non solo morale, ma d'onore con tutti i miei 38 candidati, non potevo dire: Guardate, ci di adesso facciamo una cosa, ci ne hanno un pasquale o un vice. Io e no, essendo noi uomini di onore prima di qualsiasi altra cosa, noi andiamo avanti con il nostro simbolo e andiamo avanti da solo, ma vi facciamo tre, andiamo a facciamo tre. Abbiamo avviato poco meno di 5.000 voti, credo, 4.600. Per qualcuno è niente, per me è l'immensità, no. perché ci sta il sangue e il sudore di ognuno di voi. Di ognuno di voi. Quindi ho, prima di tutto, rispetto di quei poco meno di 5.000 voti. Da adesso, da adesso la CMI si rimbocca le maniche, e in ogni comune, in ogni provincia dove ci saranno, dove ci saranno, contezioni, contezioni, noi concorreremo dove riterremo opportuno di non uscire con il simbolo terzo polo perché non è necessario, è un contenitore nostro, non abbiamo nessun obbligo, è un usco. come si deve una bella macchina, ah voglio dire. due ragazzi. quando mi serve aracce. Quindi noi parteciperemo come CMI. Se Arial Ilpino domani si vota per il Consiglio Comunale, il CMI fa la lista. E la segretaria provinciale è la Villina. Con il partito alle spalle. Non è che ha Paese che dice prima, poi che fa. No, avrà un'organizzazione. Ah, Stefania mi ha mandato il messaggio che per motivi climatici dice che sta facendo il terremoto, ma non, verrà, non, non è potuto venire E si scusa. Mario Mm, Sottolineo sì. troppo carino, quindi queste sono le, le direttive che oggi mi sento di dare e politicamente. E come segretario, no, CMI sarà presente. ovunque. dobbiamo vivacizzare l'area giovanile, dobbiamo vivacizzare l'area culturale. Una precisazione: io ho sentito, e eh, vi dico che apprezzo e accetto la questione borbonica, noi non siamo borbonici, precisiamo anche questo, noi siamo meridionalisti che è una cosa molto diversa, il regno delle due Sicilie fa parte della nostra radice culturale e storica e noi ne abbiamo un reverente rispetto, ma noi siamo meridionalisti, la CMI è la confederazione dei movimenti identitari, non dei movimenti borbonici, quindi i borbonici sono benvenuti sono amici nostri, ma noi siamo la Confederazione di Movimenti Identità. Identità non ha bandiera, la nostra identità, se io dovessi disegnare una bandiera dovrei disegnare la mappa del Mezzogiorno, quindi dal confine poi mi si incazza e dico, da sotto al Galileo, in giuro, però lo so c'è quell'altro confine, che quindi voglio dire questo, come vedete Cosa è mancato? Io l'ho detto prima e non è mancato perché stavamo alleati con la libertà, se io sono onorato di essere stato alleato con la libertà, perché è stato un partito coerente è venuto e ha detto noi accettiamo il vostro programma politico, dove si parlava di macro regione e dove si parlava di identità. Sì. È un partito che dice altre cose, la sua storia, però onorevolmente hanno accettato. Quindi io non, non avrei detto mai di no. Cito se n'è andato, 5G. Chi oggi non parla di 5G con serietà e con competenza, vuol dire che non ha capito niente di quello che sta accadendo non in questo paese, nel mondo, ma chi le sta andando lontano? Per il Caralocci ci affanno noi e al sud le prendiamo sempre più forti per le D'accordo? Quindi 5G era per me preminente, ha portato poco perché erano quattro ragazzini di 18-19 anni, molto responsabili, perché hanno capito quello che sta succedendo. Noi vecchi non l'abbiamo capito ancora. E guidati da, da Giussi che viene da Vox. Quindi hanno fatto quello che potevano. Io spero che continueranno a stare con noi. Il compito e il ruolo di, di CMI è quello di allargare gli orizzonti. Non dobbiamo e non possiamo chiuderci, perché chiunque si chiude in se stesso è già morto. Noi dobbiamo aprire i nostri orizzonti, ma soprattutto dobbiamo cominciare a parlare un linguaggio diverso. Se no saremo considerati vecchi, tramontati, trapassati e non appetibili. Quelli là che hanno detto perché noi non abbiamo votato siamo Meridonna ci sono cinque gente, io che li voto e la Ve ve lo dico molto nel mottone. Io non li voto. Io voglio votare la gente convinta che capisce come di Dio. Se vengono cinque agendi saranno martellati. Basta andare un attimo al parco della rimembranza, vorrei dire, a questi ciucci. Ci stanno 230 alberi tagliati. Io faccio parte di un gruppo, lasciatevi vedere gli alberi. E vi dico francamente, lo so che può apparire strano, vedere degli alberi troncati, così a me mi piange il cuore. Sani. Mi Sani. piange il cuore. Perché gli alberi in una città sono una, un piccolo polmone di vita della città. E queste, queste menti straordinarie, eh, che hanno pensato al 5G, vogliono togliere tutti gli alberi da tutte le città. Quindi viva il 5G, viva il no 5G. Qualcuno ha citato, sì, cose. a Berlino c'è una legge che ogni 8 metri deve essere Deve cipare, esserci un po' nulla di legge, legge ma, lo dicevano, ma lo dicevano anche i Borbono, non mi faccio vedere, ma a me che creavano... Quando mi dicono, ma Rossi va bene, non sa l'esame chi le va buono o chi non va buono. Chi milita, merita. Chi milita, merita. Chi non milita, voglio, lo fa solo ghiaccio. E a me gente che parla assai non mi serve. I ricetta a me fa il CMI, l'ha già fatto. Io ricetto a fa le lezioni, vabbè, facile. Io non le volevo fare, perché sapevo quello che sarebbero costate, come impatto. Però è andata bene, perché è girato in nuovo ci hanno conosciuto. Abbiamo fatto il primo passo. Abbiamo fatto il primo passo ma abbiamo fatto la politica ufficiale un passo importante beh. che l'hanno fatto solo i grandi partiti, hanno fatto il piappato scopo di scopola perché ci siamo parati a ferire. abbiamo stabilito un'unità di misura. Da oggi quindi, si può misurare un cammino. Grande... Perfetto. E adesso eh, noi, per vi anticipo che per le amministrative a Napoli useremo un metro completamente diverso perché non dovremo andare più a confrontarci con partner che sono stati uno Stato, anche se sulle chat scrivono stronzate, falsità. Quindi noi faremo le, le amministrative a Napoli, che sono come le parlamentari, chi conosce la città di Napoli sa quanto è difficile, sono 10 municipalità, sa quanto, altro che il regionale, dove abbiamo solo 5 province. Qua a Napoli abbiamo 10 province perché ogni quartiere di Napoli è la città per cui noi ci stiamo preparando da ieri già a questo. Questo è quello che io volevo dire un sacco di altre cose però si è fatto tardi per tutto quanto, Lui ha degli lontane pure, quindi lui deve scappare perché deve dare il cambio, quindi non questo, questo è quello che mi sento di dire, noi come CMI ci diamo un appuntamento a brevissimo e non la settimana prossima sono a Roma quindi l'altra settimana ci aggiorniamo e chi ha voglia di continuare con il CMI siete tutti benvenuti chiaramente, non, nessuno viene preso per il collo sulle province lavoreranno Vittorio, Giovanni che già sta facendo uno straordinario lavoro speravo di poter fare qualcosa anche su Caserta, si stanno aprendo degli ispirati. ho avuto una notizia interessante su Benevento quindi io sto pensando mentre parlo delle amministrative perché vedete fare politiche è una malattia io sto pensando al 2023 <ride> quando, si, quando si dovrà lavorare per le politiche salvo no io penso che purtroppo si trascinerà mi spero di sbagliare salvo sabato prossimo sabato prossimo e saprò dire sabato prossimo sto, sto con i parlamentari a Roma. quindi io spero io spero di riuscire a coprire tutta la regione ma intanto con il lavoro di tutti quanti noi spero di riuscire a coprire tutte e dieci le municipalità di Napoli voglio ringraziarvi veramente di cuore eh, per tutto quello che avete fatto per la fiducia che mi avete dimostrato e anche per l'affetto in qualche caso anche la stima quindi grazie a tutti quanti voi buon sabato buona